Ad una più attenta lettura, mi rendo conto, eh, nella commissione competenti, ecco la consigliera Celli è membro della commissione patrimonio, non credo fosse presente quando l'abbiamo trattata in commissione, eh, gli altri gruppi di opposizione oggi presenti neanche, e, mh, spiego che eh, questa delibera ovviamente come avete rilevato nel primo punto parte dalla mozione numero 63, però... Dove è diversa la mozione 63? È diversa dal fatto che la mozione 63 è limitata alle attuali tre sottopassi eh, definiti eh, per Roma Capitale, quelli che ho detto prima. E, e a questi limitava la sua azione, che come mozione impegnava la Sindaca e la Giunta ad attivarsi. Una delibera a natura differente. Il primo punto ricalca in toto eh, la mozione... E lo fa perché perché c'è scritto di voler valutare perché ad oggi il regolamento concessioni non prevede questa possibilità quindi se avessi scritto di prevedere l'abbattimento come era inizialmente stato corretto probabilmente avremmo avuto un parere negativo da parte degli uffici poiché non esiste un regolamento che prevede questa fattispecie. Il secondo punto mira invece a un'azione più energica a sostegno di queste iniziative quindi chiede chiaramente la costituzione di un tavolo interdipartimentale dove siedano appunto rappresentanti delle, delle associazioni di categoria delle librerie e gli uffici preposti e naturalmente gli uffici preposti si incontrano separatamente con tutti gli organi competenti, poi si possono confrontare con queste categorie per eh, lavorare in merito al rilancio del settore, questa è una diciamo iniziativa che è similare ad altre iniziative messe in campo a livello eh, oggi del nostro governo ma anche regionale. E, poi chiede di dare attuazione alla mozione, quindi chiediamo in questo caso agli uffici, non stiamo richiedendo alla giunta di dare attuazione alla mozione. Una cosa è che lo chiedono l'Assemblea Capitorina e una cosa lo chiedono, cioè naturalmente c'è un, un doppio impegno, se vogliamo, da parte delle, delle eventuali direttive che la Giunta può fare agli uffici, l'Assemblea Capitolina lo chiede con forza con questo eh, sottopunto. Poi estendiamo col terzo sottopunto del secondo punto, identificazione a tutti i sottopassi, quindi non solo i tre che erano identificati in una mozione, ma di tutta la città e estensione anche come tipologia, quindi tutte le attività culturali, le start-up e l'artigianato quindi questa delibera vuole essere un, raffor eh, essere un rafforzativo della mozione e un'estensione della portata, dell'aiuto che si può dare a tutte queste tipologie di iniziative certo può essere migliorata, non è questo un punto, non abbiamo finito nulla, è un punto di inizio per un qualcosa che poi possiamo anche costruire insieme più di dettaglio magari dopo che verrà costruito il tavolo interdisciplinare potremmo secondo me con gli uffici Simu, patrimonio e sviluppo economico sicuramente e si potranno poi declinare l'assessorato al patrimonio ha già dato la sua disponibilità a lavorare su questo tema così anche l'assessorato sviluppo economico penso anche il Simu non avrà nessuna difficoltà in merito quindi io dico colleghi eh, portiamo intanto avanti questa iniziativa e poi ci rivediamo nelle commissioni competenti per potenziare e dettagliare ulteriormente le azioni che potremo portare avanti per aiutare queste categorie. Grazie.